Pace e bene cari fratelli e sorelle, Ben trovati! Con il mercoledì delle ceneri inizia il tempo di quaresima, un tempo di grazia, di conversione, un tempo forte che può favorire il nostro cambiamento, tutti abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in meglio, ci ha ricordato il Papa. Ecco, questi 40 giorni, che ci associano in particolare ai 40 giorni di Gesù nel deserto, dove digiuna, affronta la tentazione e la vince, vogliono aiutarci a vivere la Pasqua in maniera più profonda, cioè a vivere da risorti, a vivere una vita più libera dal male, più liberi di amare, a vivere da figli di Dio. Il brano del Vangelo secondo Matteo, tratto dal capitolo 6, collocato nel famoso discorso della montagna, ci ricorda non solo l'importanza del fare la giustizia, cioè del fare ciò che è giusto davanti a Dio, che ci tiene in buona relazione con Lui, che è buono per noi e per gli altri, ma soprattutto ci ricorda il modo di farla. Al primo versetto, infatti, Gesù dice «Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per esserne ammirati» altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù dunque ci mette in guardia dalla vana gloria che ci fa perdere la vera gloria, la ricompensa del Padre, cioè la sua gioia in noi, la sua presenza in noi, il frutto dell'aver amato per amore, gratuitamente. Prima di addentrarci, qual è il punto? Il bisogno di riconoscimento e di stima, che gli altri si accorgano di noi, che ci riconoscano, che ci comunichino affetto, è un bisogno umano. Già da quando siamo piccolini potremmo dire viviamo di sguardi. Pensate il bambino, la bambina piccola che inizia a camminare o che gioca, quante volte guarda la mamma, guarda il papà, ha bisogno di quello sguardo di incoraggiamento, di quell'affetto per prendere sicurezza. E tanto più ne riceve, tanto più vive in un ambiente positivo, tanto più cresce in autostima. Crescendo abbiamo sempre bisogno di sguardi d'amore e ne cerchiamo e ne riceviamo tanti e ne incontriamo tanti, che sono come raggi che riscaldano la nostra vita e potremmo dire la fanno fiorire, mentre un fiore fiorisce per una legge naturale che Dio gli ha scritto dentro noi fioriamo in virtù dell'amore, ricevuto e dato. Ma qual è il problema? Dietro tutto questo si può nascondere un pericolo, una dipendenza, quella di vivere elemosinando continuamente attenzione, come un continuo esisto anche io, come se il nostro diritto ad esistere e il nostro valore dovessero darcelo sempre gli altri, fare anche le cose buone per il ritorno d'immagine, vivere come se la vita fosse la vetrina di un social dove contano i like che gli altri mettono. Capite bene che qui si inserisce la tentazione di vivere davanti agli uomini, di mostrarsi, di apparire, vivere di vanagloria. È un discorso molto serio, pensate che addirittura San Paolo in Efesini 6.6 parla dell'oftalmodulia, la schiavitù degli occhi, questo vivere schiavi dello sguardo altrui. In ogni opera buona entra in gioco il bisogno di riconoscimento. Ora, se io lo cerco in Dio... Cioè se io vivo consapevole di essere da lui amato, alimentando il desiderio di essergli gradito e dunque di amare del suo amore in modo gratuito, generoso, distaccato, sperimenterò in me la pace, la gioia intima, profonda. Ma se lo cerco negli altri, non ne avrò mai abbastanza. Vivrò schiavo del giudizio degli altri, di quanto mi possa mettere sempre più in mostra o del tentativo, talvolta anche goffo, di dare buona immagine di me. E così avrò il culto dell'immagine, l'idolatria, il culto della mia immagine, e andrò in cerca della vana gloria, perdendo la vera gloria. Il cammino di purificazione del nostro cuore, affinché il nostro agire e il nostro amare diventino sempre più gratuiti, è un cammino serio e profondo, miei cari che richiede la grazia di Dio, un rapporto vissuto profondamente con Lui, un'attenzione alle nostre azioni, al motivo e al fine per cui le compiamo. San Filippo Neri diceva che la vana gloria può essere di tre tipi, sempre più subdola. C'è chi agisce già in vista della vana gloria, del ritorno d'immagine che gli verrà, si possono organizzare anche eventi caritativi, ad esempio, pensando già ai proclami che ne usciranno sui giornali, o fare delle attività anche pastorali in vista del ritorno d'immagine che si può avere, che ne so, in diocesi, agli occhi del vescovo di chi che sia. La seconda è più subdola. Tu scegli di fare il bene, ma mentre lo stai compiendo nasce il desiderio del ritorno d'immagine, che gli altri se ne accorgano. Il terzo livello, ancora più subdolo, è quando scegli il bene, lo fai, lì per lì non cerchi niente, ma se alla fine non ti dicono bravo, non ti riconoscono, ci rimani male e magari mormori e mugugni. Pensiamo alle piccole azioni di ogni giorno e capiamo quanto questo tarlo sia presente nelle nostre anime. Può toccare sia il rapporto con Dio che con gli altri. Ad esempio, quante volte quando le cose non vanno bene ce la prendiamo con Dio rinfacciando le cose buone fatte per Lui, le preghiere, i pellegrinaggi, le partecipazioni a messa. O quante liti in famiglia perché nei momenti di nervosismo ci si rinfaccia il bene fatto l'uno per l'altra. O quante volte si rimane delusi e si portano avanti i musi lunghi per... Mancanze di ringraziamento, anche per cose semplici, davanti ad aspettative di glorificazione di chissà quale tipo. Ecco, capiamo bene, qui non si tratta di non saper gioire dei piccoli gesti d'affetto e di ringraziamento, ma di non vivere in funzione di questi, imparando ad amare gratuitamente. Ecco perché Gesù, dopo, ci presenta tre quadretti legati alle tre famose opere di giustizia, famose anche nel giudaismo l'elemosina, la preghiera e il digiuno, mettendoci in guardia dal pericolo di farle non per amore di Dio, ma per il ritorno d'immagine. Anzitutto l'elemosina. Quando fai l'elemosina, dice Gesù, non metterti a suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per averne gloria presso gli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Gesù dice che chi fa questo è un ipocrita, Iupocrites, nel mondo greco soprattutto, era la maschera del teatro. Cioè, chi fa così non è persona, fa il personaggio, si mostra ciò che non è. E qual è la ricompensa che già ha avuto nel fare così? È quel piacere immediato, carnale, che ti dà il ritorno d'immagine, che ti dà l'apprezzamento degli altri. Ma questo ti fa perdere qualcosa di più profondo. Mentre fai l'elemosina, invece non sappi la tua sinistra quel che fa la tua destra, in modo che resti nel segreto e il Padre tuo che nel segreto ti ricompenserà. Qual è la ricompensa del Padre? È la sua gioia in noi, è la sua presenza in noi, è quella gioia intima e profonda che sgorga dall'aver amato per amore, per aver compiuto un'opera di bene per amore di Dio e di chi avevamo accanto senza cercare il ritorno che mi può dare l'aver fatto il bene. Addirittura Gesù dice, la tua sinistra non sappia ciò che fa la tua destra. Come a dirci, il bene che fai sia così gratuito e disinteressato da non ripensarlo neanche tu, così da non cadere nell'autocompiacimento. Poi Gesù parla della preghiera, che di per sé è il contatto profondo con Dio. Si può ridurre anche la preghiera alla ricerca del proprio io? Certo. Infatti Gesù che cosa dice? Quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano stare ritti nelle sinagoghe, nelle piazze, perché gli altri possano ammirarli. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ecco, al tempo di Gesù suonava tre volte la tromba, mattina, mezzogiorno e sera, per la preghiera, e c'era chi amava posizionarsi in modo strategico per essere osservato dagli altri. Ci sembra qualcosa di lontano e avulso da noi? Ci si può ridurre a frequentare la Chiesa per attirare consensi ed essere ritenuti persone da bene? Si può pregare in un certo modo perché gli altri pensino, oh che persona pia! Si può celebrare la liturgia, svolgervi un ministero, persin presiedere la liturgia, atteggiandosi in modo che gli altri ci notino e magari pensino «Eh, com'è santo! Guarda com'è preciso!» Certo che si può! Il nostro ego è tipo un pallone che non si stanca mai di gonfiarsi. Ecco perché Gesù dice «Quando preghi, invece, chiuditi nella stanza, prega nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto e che è presente nel profondo del tuo cuore, potremmo dire, ti ricompenserà». Gusti, l'intima dolcezza della presenza di Dio, se scendi nel tuo cuore, se prendi vero contatto con Lui. E infine Gesù tocca il tema del digiuno, che di per sé è l'astensione dal cibo e la mortificazione della carne e della sensualità, diceva San Francesco di Sales, che fortifica lo spirito, eleva l'anima a Dio, indebolisce la concupiscenza dandoci la forza per ordinare le passioni, disponendo il nostro cuore a non cercare che Dio solo. Possiamo ridurre tanta bellezza alla ricerca della propria immagine della vanagloria? Certo, al tempo di Gesù alcuni accompagnavano la pratica del digiuno con gesti ben visibili, non lavarsi il volto, non allisciarsi i capelli, usare vesti più sobrie, erano segnali visibili del digiuno. Ecco, Gesù critica questa modalità e ci invita a digiunare nel segreto, non facendolo sapere, acconciandoci bene, sistemandoci, in modo tale che nessuno se ne accorga. Così il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà, si riverserà copiosamente in te, infondendo sempre più amore e sempre più gioia nella tua anima. In conclusione, miei cari, chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere una quaresima significativa con una preghiera più intensa, un digiuno più puntuale, una carità più operosa, facendo soprattutto attenzione alla qualità della nostra preghiera, del nostro digiuno, della nostra elemosina. Imparare ad amare gratuitamente, dicendo di no a quei pensieri e atteggiamenti vanagloriosi. E allora sì che saremo pieni della vera gloria, della presenza di Dio, del suo amore e della sua gioia. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.